La comunità italiana di Ubuntu è lieta di annunciare un nuovo portale che arricchisce l'offerta di supporto disponibile per gli utenti. Chiedi. Questo nuovo strumento, analogo all'internazionale Ask Ubuntu, è uno spazio nel quale le persone possono porre domande e ricevere o dare risposte. Un canale di supporto molto importante e di grande utilità per tutti. Aprire una nuova domanda è semplice e immediato. Dopo aver fatto clic sul pulsante chiedi, basta inserire il titolo, la descrizione del problema e i vari tag che aiuteranno gli altri utenti a trovarvi. Se una risposta specifica vi ha aiutato più degli altri a risolvere il problema, vi basterà selezionarla come corretta. Questa sarà messa in evidenza e disponibile come prima opzione a tutti gli altri utenti che visualizzeranno la vostra domanda. It è moderato dagli utenti stessi. Una partecipazione attiva al progetto vi permetterà di ottenere alcuni premi speciali e punti di reputazione, che sbloccheranno varie opzioni. Con una reputazione abbastanza alta, per esempio, è possibile eliminare o modificare commenti non adatti o chiudere per un qualsiasi motivo una domanda specifica. Per maggiori informazioni sul progetto consultate il sito di Ubuntu Italia, www.ubuntu.it.